Ciao, sono Marco, a spasso col fedele amico a quattro zampe, ci voleva questa bella passeggiata con corsetta incorporata perché ho bisogno di sollevare un po' la fisiologia, ho bisogno di mantenere alta la fantasia perché sto sviluppando dei programmi che poi saranno molto, molto importanti e ho bisogno veramente della mia massima creatività e quindi mente e corpo siccome sono collegate possono essere sollecitate per poter essere più produttive, per poter essere più come dire attive sotto il profilo della positività e della creatività. Mente e corpo sono indissolubilmente legate. Quindi tu puoi condizionare il tuo corpo attraverso i tuoi pensieri e puoi anche, allo stesso modo, condizionare i tuoi pensieri attraverso l'uso del tuo corpo. Quindi pensieri cattivi ti porteranno anche a delle sensazioni negative che faranno male al tuo corpo. Faranno male. Devi condizionare i tuoi pensieri per poter condizionare positivamente il tuo corpo. Non c'è nulla da fare. Devi, per forza considerare mente e corpo collegate a doppio filo e non puoi fare diversamente, se vuoi avere pensieri produttivi, positivi, muovi il tuo corpo, crea delle emozioni, crea l'emotività necessaria per poter, per poter poi pensare positivo, il corpo in movimento crea l'emozione, motion create emotion questo l'ho già detto in un video tanto tempo fa, quindi mente e corpo possono essere condizionate l'uno condiziona l'altro, sono indissolubilmente collegate. Mi auguro di esserti stato utile con queste mie riflessioni e io continuo la passeggiatina di defaticamento insieme al fedele amico a quattro zampe e ti saluto con un abbraccio.